Grazie Presidente, Anzi, Presidente. Eh, questa mattina si è tenuto eh, nel Municipio Decimo un consiglio straordinario proprio su questo tema ed era presente l'assessore a Castiglione ed ero presente anche io. Eh, il tema è seguito da questa amministrazione e quindi diciamo, eh, non ci si accinge ad un'analisi della questione eh, a ridosso della problematica ma eh, l'assessorato ha iniziato a valutare tutte le questioni in campo già da diversi mesi eh, quello che sicuramente per noi è necessario fare oltre per primo alla tutela di tutte le famiglie aventi diritto e anche quelle famiglie che sono in fragilità sociale eh, chiarire gli aspetti relativi alle strutture degli immobili dove queste famiglie adesso sono ospitate. Questa è in assoluto la prima questione da porre in atto. Per quanto riguarda nello specifico, la mozione che ci accingiamo a votare eh, chiede in realtà delle cose che non sono allo stato attuale attuali, possibili da mettere in campo, in quanto sono in contrasto con la normativa nazionale. Cioè, i nuclei occupanti di case ERP, benché abbiano i requisiti, non possono essere inseriti in graduatoria ERP e questo lo dice la legge non, non possiamo insomma, derogare. Quindi, per questo motivo, non, non è proprio accoglibile la mozione. L'assegnazione in modo da tenuto conto delle condizioni di vita e lavorative di quei nuclei familiari renda prioritaria la, la, prioritaria la riassegnazione di un appartamento di edilizia popolare a chi ne ha titolo, anche se occupanti, ma in possesso dei requisiti per accedere alle case popolari. Ecco, Questo è il, è il pezzo che diciamo, è in contrasto con la normativa vigente. Per questo non è accoglibile, ma sul censimento eh, l'amministrazione sta già lavorando, ci sono già dei numeri, eh, quanto approfonditi è da capire, ma chiaramente eh, l'amministrazione procederà anche in questo senso, nella tutela del diritto all'abitare eh, dei nuclei interni che abitano queste, queste case. Grazie.